Salve comunità, io sono Giancarlo Croce, questo è un canale di ruolo e oggi vi voglio presentare il nostro nuovo progetto in collaborazione con Vita da Coboldi, Coboldo Channel e GDR Anonimi. Un progetto di giochi di ruolo senza frontiere. Un torneo a staffetta. Ci prefissiamo come obiettivo di creare un evento di beneficenza a staffetta in cui le comunità a volte impermeabili del gioco di ruolo italiano possano incontrarsi e ricercare quello che fa più per loro e dove i creators del gioco di ruolo italiano abbiano uno spazio di confronto e possano gareggiare con quel pizzico di antagonismo che in realtà fa solo bene. Diciamo che è un evento perché sappiamo che siamo tutti molto impegnati su internet e non vogliamo creare una campagna che vi rubi migliaia di ore. Vogliamo creare delle giocate che durino circa una o due sessioni e che avvengano una volta ogni tre mesi circa, in modo che la community del gioco di roll italiana abbia un modo per unirsi al di fuori delle campagne che si stanno seguendo. Diciamo che è di beneficenza invece perché tutte le donazioni fatte da voi che partecipate dagli spalti e dai creators che partecipano come giocatori saranno devolute a vari enti che di volta in volta avremo premura di sponsorizzare. I vostri fondi andranno direttamente a quelle migliaia di persone in Italia e non che spendono la loro vita per migliorare quella di qualcun altro. Diciamo che è a staffetta invece, perché le pagine fondanti, un canale di ruolo, vita da Coboldi, koboldo channel e GDR Anonimi, si prendono l'onere di organizzare un posto dove la community italiana del gioco di ruolo e i propri creators possano incontrarsi e scambiarsi modi di giocare. Degli eventi dove creare e vivere una cultura del gioco di ruolo che già appartiene a tutti noi e che troppo spesso diventa preda di facili egoismi. Ringrazio in anticipo tutti quelli che decideranno di prendersi una serata libera per noi, e detto questo, arrivederci.